Lei ha parlato del riposizionamento dei partiti eh, nei confronti del proprio elettorato, partendo dall'analisi dei propri valori portando l'esempio del partito laburista inglese. Volevo sapere quanto l'applicazione delle analisi statistiche, dei sondaggi e degli studi sulle strategie comunicative può influire sulla qualità di una campagna elettorale. L'importante è quello che si chiama l'ascolto, in cui uno deve mettere dentro tutto e deve capire quanto delle, delle proprie proposte può essere condiviso dall'elettorato, quindi se uno vede che è il 20% può decidere uno di continuare in questa maniera, di fare testimonianza se vuole vincere le elezioni deve tenere conto che deve conquistare altri se vuole vincere le elezioni, per conquistare altri deve capire quali sono le proposte che può fare che non snaturino la propria identità ma che in qualche maniera possano interessare altri elettori per fare in modo che votino il proprio partito e non gli altri o che si astengano. E invece alla luce della distinzione che ha fornito tra strategia dei partiti e tattica e della corrispondenza tra la definizione del tema da parte dei partiti e l'agenda pubblica che invece fanno, fanno i media e quando è che è sbagliato cambiare la strategia? Beh, il problema è che la strategia non si dovrebbe cambiare perché cambiare la strategia significa effettivamente che a questo punto eh, diventa non credibile quello che ho fatto fino ad allora e quindi rimane non credibile quello che farò dopo il problema fondamentale è essere bravi nel definire una strategia che possa essere una strategia vincente e durante la campagna elettorale ma anche prima fare in modo di incidere sull'agenda dei media e questo è quello che eh, molti si dimenticano che l'agenda cioè le priorità che i cittadini pensano che ci siano corrispondono a quelli dei media e quindi i politici devono rispondere a queste, per fare questo devono fare in modo che ciò che per loro è importante possa essere importante anche eh, dal punto di vista dei media e quindi riuscire a fare delle azioni che possano incidere su questo. Se l'agenda politica è totalmente diversa dall'agenda, quindi dalle priorità del mio partito, beh difficilmente io riesco, io riesco a vincere.